La carta di oggi, il lato oscuro Allora iniziamo a pensare a quante cose nella vita non abbiamo scelto o perché non ci è stato chiesto di sceglierle oppure perché proprio non le immaginavamo quando abbiamo imboccato la strada che abbiamo imboccato Facciamo i due esempi Sono nata in un corpo che non è perfettamente sano Dicono che l'ho scelto, ma chi lo sa? Io non me lo ricordo. È una delle parti che non mi sono chiare, che non mi sono visibili di questa mia vita. Piuttosto che nasco in un paese in guerra. Vita difficile. Continua sfida, grandi sofferenze. Dicono che l'ho scelto, che si sceglie il posto dove nascere, il posto, i genitori, la famiglia, l'epoca storica. Però io non me lo ricordo. Io non ricordo di aver scelto di nascere a Milano. A volte mi guardo attorno e dico, bella scelta Elisa, complimenti. C'erano tanti altri posti. Non me lo ricordo perché qui. Altre cose invece ci ricordiamo di averle scelte ma non sapevamo tutto quando le abbiamo scelte. Quante volte, ad esempio, ci si sposa con una persona che si crede di amare in tutte le sue parti e poi nel tempo si scoprono delle parti che in quella persona non sospettavamo esistessero. Tante volte accade. O ancora, scelgo d'avere un figlio e poi quel figlio però magari non è come me lo aspettavo io, mi fa soffrire, mi rifiuta, si ammala, mi gioca dei brutti scherzi. Era parte del patto? Certo che era parte del patto iniziale, ma io questa parte non la sapevo. Conta lo stesso. Conta ugualmente. Quando si sceglie, non si sa mai tutto. Gran parte delle nostre scelte hanno questa forma, sono una sorta di sagoma scura, si indovino i contorni Posso intuire bene o male da che parte si va, ma il più delle volte io decido in un modo, partendo da determinati presupposti e con determinati obiettivi, e poi la vita mi rivela tutt'altro. Nel posto di lavoro, nella scelta degli amici, chi non ha mai avuto una delusione dai propri amici o dai propri colleghi, o non si è mai ricreduto d'aver scelto il lavoro giusto. è quello che fa per me, mi realizzerò dopo sei mesi, quante cose che non sapevo. Allora il punto non è non farsi mai fregare perché è totalmente impossibile. <ride> Già quando nasciamo eh, partiamo svantaggiati perché si accetta un pacchetto vita che se ne intravedono i contorni. Ma ora che io sono incarnata perché ho deciso di nascere nel 1982? Perché ho deciso di nascere a Milano? Perché ho scelto la famiglia che ho scelto? non me lo ricordo più. Quindi è un meccanismo che è insito nella vita dell'essere umano sulla Terra. Non è un qualcosa che si aggiunge con il crescere, eh, sono stato educato male, sono stato sfortunato, è dall'inizio con noi questa parte. Il punto è che eh, ci fa paura perché non la conosciamo, perché è facile rimanere delusi, perché è facile incappare in qualcosa che non volevamo, allora il più delle volte si cerca di controllarla la parte oscura e quando si verifica si corre ai ripari esasperando il controllo. Il buon senso va benissimo nel gestire lo sconosciuto quando si manifesta. Il punto è che c'è un campo energetico interessantissimo in questa parte, perché così come non mi ricordo perché ho scelto di nascere, con quale ruolo sono venuta sulla terra, perché proprio in quest'epoca, e in questo luogo, allo stesso modo questa immagine mi dice non ti serve ricordarlo con la mente. Questo è un campo energetico che tu hai già dentro. Non devi capire tutto per sentirlo esiste già, la vita te l'ha già proposto, la vita l'ha già realizzato, l'ho realizzato io incarnandomi come tutti voi se mi state guardando e non c'è bisogno di comprenderlo, è già così, quindi il punto è non tanto capire chi sono, quello è un aiuto per la mente, ho ricordato che sono nato per fare l'insegnante, il guaritore, l'artista, il musicista, la mamma, sì, me lo dico e la mente entra meglio in contatto, trova un canale preferenziale per avere più vicinanza con me, per essere più aderente al mio ruolo originario. Ma il mio ruolo originario non è un mestiere, un qualcosa da fare, un obiettivo da raggiungere nella vita, non è pensabile, è un campo energetico. Non è un caso che questa carta è molto simile a quella che parla dell'incarnazione. Da entrambe si sprigiona un, un campo di linee coloratissime, di infinite possibilità dal centro. Allora il punto non è capire, vedere questa sagoma scura, piantarle un riflettore addosso e dire ora non ci sono più sorprese. Il punto è rendersi conto che c'è e usare un altro canale di contatto. Bisogna sentirla. Bisogna rendersi conto che tutta questa parte oscura noi l'abbiamo scelta con amore. Il lato oscuro è una forma d'amore che noi abbiamo dentro di noi, perché se non ci fosse non avremmo mai accettato di nascere in un luogo come l'incarnazione sulla terra dove la regola è non ricordare da che parte si è arrivati. però se io mi accorgo che dentro ho tutto questo amore oscuro, mi nutre, mi sostiene, mi dà forza, anche se non mi ricordo, funziona comunque, mi dà energia, mi accompagna nelle mie giornate e si innesca un meccanismo inverso, che è ancora più interessante. Non comprendo, ma sento tutta la parte oscura, dell'amore che mi porta a vivere, la inserisco sentendola nella mia coscienza, nelle mie giornate, pian piano questa si manifesta, si mostra fuori di me, mi porta a fare esperienze, ad avere momenti di presenza, anche di illuminazione, che alla fine mi accompagnano a dare nomi sempre più precisi, a dare forme, contesti, collocazioni, a realizzare Cose e azioni tangibili sempre più aderenti a me, alla fine comprendo, alla fine di tutto. Quando già sta succedendo, quando non c'è più bisogno di stare in questo giochino, di qualcosa me lo ricordo e il 97% dell'universo è invisibile e insondabile, fatto di materia oscura. Quando si esce da questa forma d'esperienza, allora finisce, ma fin tanto che ci si sta, la si sente, quello è il suo canale. È un concetto questo difficile da applicare nella vita, è, è anche non tanto complicato da comprendere, ma da applicare nella vita è difficile. Perché tutti noi, chi più, chi meno, chi grandi, chi piccoli, ha degli aspetti che non ricorda di aver scelto, non avrebbe mai scelto e sicuramente non ama avere nella propria vita. Eppure ci sono. Allora può essere un'ottima cosa iniziare da subito, perché tanto ci sono nella vita di tutti, piccoli e grandi tratti che non vorremmo e non ricordiamo perché ci sono e ci domandiamo ma perché proprio io? Allora si inizia da subito. Non li si pensa, non li si cerca di spiegare, ma li si sente. Come fa questa carta qua? Stanno dentro, sono dei campi energetici, sono come dei fiori, non sono delle formule matematiche che si capiscono. Li si sente dentro di noi. E vediamo cosa accade, se l'energia torna se succede qualcosa fuori, se la vita o la nostra anima ci parla in qualche modo. Allora, buona giornata a tutti, fatemelo sapere perché sono molto molto curiosa sia cosa ne pensate ma soprattutto cosa sperimentate nella giornata. A domani alle 9. Ciao!